Ciao ragazzi, benvenuti su ID&D, oggi parleremo di una persona fantastica, mitica, è il migliore, il numero uno, è uno che tira fuori i soldi <ride> Per questa baracca! oggi sì, me avrò Luca Colli, nonché titolare Tira fuori i soldi, mamma mia, che, che, eh, che presentazione da business manager È quello importante. importante, Poi devo fare anche un po' ruffiano perché sennò qua si rimane a casa Bene, oggi cosa facciamo? Oggi parleremo di Luca, lo presenteremo e parleremo di quello che ha realizzato e creato e lanceremo insieme anche stavolta, visto che abbiamo poche volte l'occasione di lanciarla insieme, accendiamo le idee e, e partiamo! partiamo! Allora Luca, la prima domanda mi sembra eh, logico partire da come è nata l'azienda? Parliamo un attimo della, della tua azienda. Allora, guarda, diciamo che io sono partito circa 15 anni fa. Facevo l'agente di commercio, hmm. e quindi, diciamo che. Sicurire il settore? Si. Sì, sì, partito, sono partito dai cd. Ok, quindi okay. sono partito. Eh, All'epoca d'oro dei cd. All'epoca d'oro di quando Perché i romani... cd funzionavano ancora. Diciamo così, o meglio, avevano come dire, ovviamente, anzi, erano. Il punto tecnologico, erano l'internet di allora, diciamo che erano, erano, erano il modo in cui si, si utilizzava un supporto per eh, avere informazioni di qualunque tipo, che siano video o immagini oppure testi o qualunque cosa. Ad esempio okay. c'era Encarta, che era la l'enciclopedia su cd diciamo ma servivano solo perché, perché bisogna parlare anche dei cd perché non tutte le persone che ci seguono il nostro giovane pubblico non tutti hanno mai esatto, utilizzato neanche esatto. un cd ma perché proprio non ce ne sono più allora questi giovani ovviamente oggi utilizzeranno Spotify o non so eh, mille iTunes, piattaforme. Mille piattaforme Apple, le piattaforme Apple per ma lo streaming ma sono stream che di la roba sul cloud tutto. Ecco, hanno ve... saltato proprio la parte fisica i 45 anni come Ehi. me utilizzavano Ehi. i cd okay. adesso non fanno neanche più le porte dove mettere, quindi magari uno, tipo, anche tra un non sa più neanche dove metterlo. Esattamente, esattamente. Però era il modo, ovviamente, nel quale qualcuno... Eh, si passava la roba. Sì, si, passava la roba. E, e diciamo che mh, era proprio bellissimo andare nel negozio musicale a comprarsi il cd appena uscito. Eh, ecco, questa era una, una magia che... I, I giovani non, non scopriranno più, però rimarrà sempre una magia per i, i 45 anni. Come eh sì, sì, sì, sì, No, dicevi, allora facevi la gente di commercio? Su... Facevo la gente di commercio nel settore della duplicazione. Ah, okay. Quindi, eh, per intenderci, i miei clienti erano gente che stampava e duplicava CD per qualunque motivo: quindi, o erano cantanti o erano un gruppo che suonava, o era un'azienda che metteva il proprio catalogo sopra il cd, o era, che ne so, potevano essere video, potevano essere di qualunque tipo, insomma, queste, queste erano le varie tipologie. E poi hai deciso di metterti in proprio? Sì, pian pianino, eh, io avevo tante idee, soprattutto già da allora e 15 anni fa, eh, era un internet che oggi non è quello che è oggi, ovviamente, eh, a me già 15 anni fa piaceva tantissimo questo mondo e sono partito, eh, diciamo, proprio mentre facevo l'agente di commercio con il primo sito che si chiamava mycd.it che era il sito, eh, un sito che vendeva duplicazione. Uno dei miei problemi principali era il fatto di eh, rispondere tempestivamente ai preventivi e perché ne arrivavano tanti ne arrivavano tantissimi ma soprattutto molto complessi quindi la gente non aveva la più l'idea idea di quanto poteva costare un cd e chiedeva 300, 500, 1000 e quindi erano... Mh, Molto complessi. Perché era gestire. una tecnologia fondamentalmente nuova, cioè non c'era da tanti anni, sì, quindi la gente era, non si sapeva. Esattamente. Era da istruire. che, non E era vi dico che una cosa che mi piace sempre dire è che quando io dissi alla mia azienda, che allora è la mia azienda mandante, quindi l'azienda che mi dava lavoro in quel momento, dissi voglio provare a fare un sito, quasi quasi mi risero in faccia, nel senso che cioè, allora era una cosa, boh, ok, come dire... Ma su internet è pericoloso! No, era il momento di internet il quale, eh, oddio, su internet c'è la, la fregatura. Questo sì. era... era sì. io non darò mai la carta di credito, io non farò... Però la gente non si accorgeva che era un modo che stava crescendo già da allora in modo esponenziale. E quindi, in America ovviamente, loro sono sempre in avanti dieci anni rispetto a noi... Era già un'altra cosa e comunque vi dico che grazie a questo sito internet eh, sono riuscito a vendere tantissimo quindi anche hai fatto il cavalcare l'onda quindi alla sì. fine può essere, cioè, bisogna Beh, essere anche veloci e rapidi a cavalcare le nuove tecnologie oltre, oltre a cavalcare l'onda essere i primi essere i precursori paga quasi sempre diciamo così quasi perché non è sempre vero però certo. eh, molto spesso eh, se, se intuisci un'idea buona e tu sei il primo a realizzarla probabilmente riuscirai molto bene perché eh, questa è una di quelle cose che eh, succede adesso anche con i social cioè primi, prima tu arrivi su quel social e meglio chi prima arriva, meglio allora. C'è meno concorrenza, quindi, fondamentalmente c'è meno concorrenza esattamente. Quindi, dopo, sei riuscito, hai convinto tutti a fare il tuo sito, comunque, beh, in realtà non ho convinto nessuno, Mi sono, me lo sono <ride> fatto, ho deciso di farlo. Eh, e l'ho fatto al meglio che potevo, questo sì. Beh vabbè, immagino che all'inizio poi fosse anche difficile perché non era una cosa proprio... da. No, era, era... Adesso ci sono sistemi molto più semplici. Prima era veramente... Infatti eh, in realtà il sito non l'ho realizzato io ma l'ho realizzato con un mio collaboratore che era, è stato il mio primo dipendente. Ah, sì. e, e da lì siamo, abbiamo fatto questo sito e l'abbiamo... il sito... Sì, ha funzionato avrà molto, avrà. molto molto molto bene, diciamo. E dopo, insomma, diciamo che... Eh, da lì abbiamo proprio fatto eh, da lì è nata l'azienda sostanzialmente proprio dal sito è nata l'azienda perché dopo comunque il vantaggio di internet era che ti poteva aprire un mercato un po' più fuori dalla città ecco. assolutamente sì poi ma, ma, ma tutti. poi cioè, paradossalmente la gente di commercio cosa faceva tempo fa? prendeva la sua macchinina andava dal cliente parlava dei suoi prodotti e tornava a casa con un contratto forse, ma era sempre un forse, spese di auto, spese di ehm, trasferta, mangia fuori, benzina. Oggi mandi cioè, una mail. Mandi una mail. Mandi una mail, se ti va bene hai il contratto. Esattamente. Con la pubblicità giusta al posto giusto. In realtà anche allora era così, però c'era, ripeto, questa diffidenza che era dovuta al fatto che la gente non ci credeva. Eh, immagino dopo però dopo dal momento che la gente ha iniziato a crederci tu eri già bello ancorato forte lì e lì giustamente hai avuto il tuo vantaggio e dopo la storia del sito dopo ti sei espanso in altre allora diciamo che per eh, sì diciamo che dopo proprio quando è nata l'azienda abbiamo ovviamente assunto dipendenti in quel momento era il momento clou del cd e siamo andati avanti diciamo che da direi da 5 anni a questa parte ovviamente è diventato un prodotto quasi obsoleto, adesso oggi lo è direi quasi al 100% perché i cd se ne fanno molti meno soprattutto col covid questo è internet ha avuto un'espansione incredibile e il cd è, e tutto ciò che è fisico comunque ha avuto meno espansione diciamo così. Il, da lì abbiamo aperto questo nuovo sito che si chiamava coverpersonalizzate.it scusami ho detto un'inesattezza in realtà il primo sito che abbiamo creato sull'e-cover si chiamava come lo vuoi poi da lì è diventato coverpersonalizzate.it che sostanzialmente faceva la stessa identica cosa però era ehm, diciamo che è, è, è stato un sito internet anche quello, quello reale di e-commerce quindi si poteva comprare ed acquistare direttamente sul sito e quella al giorno d'oggi è quello che noi. Eh, quello che ci dà da mangiare, sostanzialmente. Perché immagino che adesso il mercato trainante sia quello delle, delle cover. Quello delle cover, sì, quello delle cover e della personalizzazione in generale, perché oltre alle cover facciamo anche quadri, facciamo le palle di Natale. Ah, ok, quindi sì. non fate solo cover? Eh. Eh, sì. Diciamo che adesso stiamo. Le cover ancora sono il. il punto forte. forte. C'è cioè, di vantaggio sì. che comunque. Uno cambia anche molti telefoni, ci sono tante, tanti modelli e è un po' per, un po per tutti, ecco. Quindi tutti, tutti abbiamo una cover almeno. Esattamente. Allora. Um, Un'altra cosa che ti volevo chiedere, è, beh, dopo perché mi, mi sorge spontaneamente, è facile personalizzare una cover? Cioè, Se io volessi fare una cover, com come posso fare? Allora, tu come utente che vai su internet a personalizzarla è veramente semplice perché c'è un editor, c'è un'anteprima dove tu Vedi quello che vai eh, a, fare. A, a fare a realizzare molto, Quindi, intu molto, intuitivo. molto intuitivo, si puoi aggiungere testi, immagini, puoi spostare l'immagine, puoi posizionarla un po' come vuoi ed è molto semplice mm, quindi non serve essere un esperto di photoshop o devi essere no, no. un grafico basta Lo il tuo fare... smartphone il tuo smartphone eh, in, le foto ce le hai già direttamente sul tuo smartphone e da lì riesci tranquillamente a eh, inserire le immagini quindi Luca... Eh... Adesso per acquistare una cover eh, bisogna andare mh, sul tuo sito perché hai fatto anche un altro sito per cover personalizzato immagino. Sì, diciamo che ci sono due opportunità, la prima è quella di andare su un sito, l'altra invece è andare su Amazon perché siamo presenti anche lì ah, e vendiamo okay. tantissimo okay. anche lì. Quindi Amazon non è eh, una brutta cosa, cioè, può essere utilizzata in una maniera molto positiva. Allora io penso che Amazon o te lo fai amico o te lo fai nemico, ma se te lo fai nemico Beh, è vedi. dura. Ho eh, visto molte, molte lamentele, però credo che comunque eh, ti abbia aiutato tanto. No, eh, devo dire che mia, Amazon ha aiutato tantissimo la mia azienda. Siamo riusciti in poco tempo a vendere eh, in sette paesi europei, eh, quindi abbiamo venduto tantissimo l'anno scorso è stato il miglior anno della, del fatturato della MyCD. Eh, proprio nonostante, nonostante, esatto, nonostante il covid nonostante il covid esatto perché abbiamo avuto veramente un'esplosione un da questo punto di vista eh, diciamo che eh, da un punto di vista ci vuole il prodotto veramente buono nel senso che eh, devi essere bravo, veloce e soprattutto che il prodotto piaccia al pubblico perché questi sono requisiti fondamentali soprattutto su Amazon anche perché eh, non è come un sito che tu hai il sito, hai tutta la roba tua e meno male è quel, la roba è quella lì quindi non hai concorrenti lì, sei proprio in una vetrina, sei. lì hai davanti a tutti vedi il prezzo, il nome e le recensioni quindi è proprio tutto, è facile definire anche un prodotto buono o non buono solo guardando tutti e gli e soprattutto c'è un discorso di concorrenza cioè ben, dal lato utente ovviamente è bello vedersi in un unico posto magari dieci venditori che vendono la stessa certo. cosa però per, ovviamente per il venditore è difficile emergere ok quindi se sì, perché... tu non hai un prodotto buono non hai recensioni buone non hai, eh, non hai proprio come dire, eh, magari immagini buone del tuo, della tua scheda prodotto, e quindi la gente fa fatica a fidarsi di te e quindi sceglierà un altro. Questo è, è il motivo con il quale noi ci siamo impegnati tantissimo su Amazon a fare il più possibile. Quindi, nonostante, eh, cioè, oltre il, la realizzazione del sito, che è stato un, è stato un pioniere, anche anche su Amazon c'è da dire questa cosa qua perché non tutti hanno ancora questa questa ha pensato questa opportunità qua esattamente eh? anche perché le esatto. cover personalizzate sono una cosa che richiede una cosa in più che si chiama Amazon Custom infatti ti dà la possibilità di creare eh, la cover personalizzata o comunque scusami Amazon Custom ti dà la la possibilità di creare oggetti personalizzati sì, comunque... che siano cover che siano Qualunque cosa, una maglietta o un cappellino, qualunque cosa. Quindi, comunque, anche lì eh, hai preso un po' del. Ho preso, preso su perché. No, sì. Ah, vuoi iniziare su Amazon? Non farlo, è cattivo! Siamo è, stati è tra brutto. i primi in Italia a proprio ad aderire ad Amazon Cash. E questo, cavolo, è molto, questo, molto devo dire, questo... Devo dire grazie al mio team, soprattutto a Enrico e, e a Michael, perché loro. Mh, Avevano sì, visto ti sono così... stati a fianco, sì. dai, perché no, no. È, import è importante per qualunque scelta, credo, Hanno, fatto, sia... hanno fatto di più, hanno, hanno fatto di più. Io all'inizio non avevo colto tantissimo questa opportunità, dove la ammettere? Nel senso che eh, mi interessava, però giustamente si vede Amazon… C'è un po' di timore. Sì. C'è Amazon il colosso oh. che schiaccia tutto e tutti… Invece da molte opportunità, a quanto tantissime. Pare. Devo ammettere che è stata veramente una grande opportunità e se non l'avessi colta al momento giusto forse avrei fatto diversamente, sarebbe stato diverso il, il, il Covid. Diciamo Quindi, esatto, c'è cioè, da ringraziare anche molto il team perché che comunque ti rimanga sempre chiaro in qualunque beh, scelta e il fatto che ti, ti abbia incentivato a fare... A realizzare una, una, una vendita, uno shop su, su Amazon. Magari vi lasciamo il link in descrizione dove potete personalizzare le vostre cover. Um, Un'altra cosa che volevo chiederti: quindi eh, di personalizzazione. Tu lavori nell'ambito della personalizzazione, ci sono oltre i CD. Hai altre cose che si possono personalizzare? Sì, allora abbiamo cominciato proprio su, addirittura, eh, quelli li abbiamo solo su Amazon, non li abbiamo sul sito, perché stiamo in, in rinnovamento del sito in questo okay. momento, quindi mh, speriamo a breve di essere online anche con quello. Freschi però, come le rose. Esatto. Eh, però il, quello che stiamo facendo adesso, quello che stiamo vendendo in questo momento su Amazon, è proprio eh, i quadri personalizzati. Ah, bello. Sì sia in forex che invece su tela, eh, quindi il quadro su tela ad esempio ha i lati stampati, per capirci, eh, vendiamo le palline di Natale, che l'anno scorso l'abbiamo lanciato a ridosso del Natale, mi ricordo che era tipo novembre, una roba del genere. Ah, quindi proprio, proprio gli sì. ultimi arrivati? Gli ultimi tipo arrivati. Io. io, che tipo il 24 mi ricordo che devo fare tutti i regali, allora ah, panico totale, inizio a fare i regali. Sì, sì, eh, l'abbiamo messo online eh, proprio perché oltretutto quando tu metti online un prodotto mh, è molto difficile che, che venga acquistato subito perché Amazon ti deve mettere nel proprio algoritmo. Sì, quindi... devi guardare, devi controllare perché ti Però, comunque controlla tutti. Però la ne le vendute tantissime, proprio tantissime. Quindi poi insomma altri prodotti che stiamo vendendo sono ad esempio gli Airpods, mm. stiamo vendendo le custodie per gli Airpods. Stiamo vendendo detto, Anche le chiavette Le chiavette personalizzate Non le stiamo vendendo su Amazon Però le vendiamo Vabbè, comunque, in altro ambito sì. cioè, Abbiamo un rosso. sito che si chiama MyUSB.it che okay, parla di personalizzazione per il fratellino MyCD sì. <ride> sì, sì, esatto, esatto. No, Perché ero curioso sulle chiavette Ma quindi uno può fare tutte le forme che vuole allora, sì, anche se non, non è, un, è un mercato rivolto all'azienda, okay. quindi non ne puoi fare una personalizzata Ragino. per te, ok? Però abbiamo realizzato chiavette di qualunque tipo, di qualunque forma. Perché, sì, scusa. Questo è vero. <ride> Me ho fregate dal cassetto. Beh, Davide, Bellissime. <ride> Sono bellissime, infatti volevo far vedere, perché ne ho trovate alcune. Con tanto di etichetta che USB 3.0. Cosa è scritto lì sopra? USB 3.0. 3B, USB 3B. 3B. 3B. 3B. 3B. 3B. Cioè, ci sono delle forme strane, tipo, ho visto anche allora, quello, quella del quello dente. Quello interessante, dammelo scusami. Allora, beh, il, de il dente, il dente è... è ben meraviglioso. Il dente è... Eccolo qua. Che Poi c'è fosse... questo qua, guarda, ne hai preso uno prima che era... Questo qua? Eh, questo qua non ho capito cosa... A questo è, avete presente quel... Eh, non mi ricordo come si chiama. È il... Timbro No, è quello per fare... Alla lametta? No, il... Um... La ceretta? No, che ceretta, è una cosa dei, dei dottori, quando ti fanno la... Ah, la, la, la, la radiografia, l'ecografia. L'ecografia, bravissimo, è il... Oh, non bello. me lo ricordate. Cioè, non è proprio una cosa da tutti i giorni. È una, è una chiavetta a forma di... Questo qua il è... Ecografo. Sì. Vabbè, poi c'è anche questo qua, cos'è? il Questo è il del perno del dente, sempre per un dentista, abbiamo No, sì, ma perché sono bellissimi. Perché non so se po si potevano far vedere i marchi. Questo qua è un tappo di bottiglia? No, quello okay, non ci è tipo uno, una specie di, di scottex. Di... No, ma questo è bellissimo. Il muletto, c'è cioè il, il muletto. Il, sul il mulettino qua. è meraviglioso. adesso. Cioè, cioè, L'altro qua... pezzo è qui, guarda, è lì, in fianco, mi sembra. Cioè, è meraviglioso questo qua. Lì, quello, quello lì. Eh, ah, è ah, bianco. Sì, è bianco. Cioè... Ah, man manca la chiavetta dentro. Però, cioè, non, non so se si vede bene, ma è pazzesco. Tu stacchi e dici, ma è bellissimo. Questo cose, mi fanno impazzire. Sono... L'abbiamo fatto a forma di cuore, a forma di cioccolato. È una fatto... pecora nera, perché cosa è bellissima. È un casino. Sono strumenti per il marketing, quindi l'obiettivo è quello di regalare un oggetto utile come la chiavetta USB a scopo. Quello server, se non ricordo male. Però impegnativo da portarsi in giro. Anzi, no, quello è una. Mm. Ma ce ne sono un sacco Perché stai qua a parlare delle Un gruppo di continuità le... era quello Quello ah. era un gruppo di continuità Quindi comunque sono mercati più aziende Basta metto via perché ci, ci giocherai un casino <ride> e quindi comunque ci sono un sacco di, di, di opportunità anche la, la fantasia uno può spaziare su queste cose qua soprattutto a eh, uso aziendale Sì, diciamo che la chiavetta usb è un gadget sostanzialmente sì. e... ma in realtà la, l, tutti i gadget possono essere eh, personalizzati. personalizzati cioè nel senso ovviamente il gadget di per sé <ride> è personalizzato però al giorno d'oggi è possibile davvero crearsi il proprio gadget, il proprio, la propria forma, la propria idea perché sono tutti in rilievo, cioè non sono semplicemente stampati, sì. cioè sono proprio, hanno lo spessorino col nome esatto. E, sì, e sì, quindi sì, vuol sì. dire che è proprio fatto per quello lì, sì, esatto. Viene proprio creato una, una specie di dima che ti permette di creare, di forgiare la, quella pezzo di plastica. Però appunto a sfavore del, della chiavetta, purtroppo anche questo qua è un mercato che sta sempre andando... Ma allora, devo dirti la verità, cioè noi non siamo nel mercato della grande distribuzione, quindi comunque i numeri sono sempre aziende che realizzano i 100, 200, 300 pezzi. Ehm, io dicevo sempre tempo fa che nel mercato del DVD... La videocassetta era sparita da, da, da poco, okay? ok? ovviamente invece era sparita tantissimo, però arrivavano ancora le aziende che avevano il proprio firmato sul, sul VHS e lo volevano riversare su DVD, ok? Questo, mh, cioè diciamo nel mercato aziendale, mh, il fatto che ancora di dare il CD, di dare la chiavetta USB, può rappresentare qualcosa di io, do qualcosa di, di me, perché non ti Finita. posso dare un link... Certo. Non ti posso dire vai a vedere se c'è ancora questa qua del ti do perché comunque è sempre apprezzabile esattamente, esattamente quindi questa cosa c'è ancora da tempo ed è ancora e ancora ci sarà sicuramente. Perché tieni presente che adesso ha, si è risvegliato il mercato dei vinili, per okay. esempio, una cosa vintage perché comunque sono sempre quelle cose che si dice che le esatto. tutte le mode esatto, tornano. Esatto, e secondo te tornerà di moda? anche il CD in un futuro secondo me sì come tornerà di, di moda il, il floppy disk è chiaro con numeri bassi nel senso che anche il vinile si parla sempre che si è ripreso è vero però i numeri sono bassissimi cioè non sono i numeri del vinile di quando Michael Jackson fece che ne so, 40 milioni di copie vendute o roba del genere. Adesso vanno tutto, più le Adesso vanno tutte su Spotify, non sì, sono più sì. le vendite dei CD. No, cioè, infatti, non, credo, non credo non sai non. proprio dove metterli. No, no, cioè, anche le macchine adesso hanno tutti Bluetooth, comunque è una cosa che hanno tolto. Sì, sì, sì, infatti. Un'altra cosa che ti volevo chiedere era. Ti sei espansa oltre che su Amazon c'è stata un'altra grossa novità nella tua azienda. Eh, il fatto che comunque tu abbia anche qua creato una cosa tua te la lascio dire cosa... ma allora abbiamo creato questo nuovo canale che si chiama Ideandu ovviamente di cui tu li conosci <ride> leggete qualche... qua sotto di cui qualcuno. conosco qualcuno del team. no ehm, l'obiettivo sostanzialmente di Ideandu è di creare un eh, diciamo un punto di riferimento in Italia sul, sul discorso della personalizzazione qualunque essa sia sia personalizzazione che riguarda prodotti, sia personalizzazione che riguarda il disegno, l'arte o qualunque cosa possa essere personalizzata e cioè, anche scoprire quante cose uno può personalizzare perché veramente uno può personalizzare veramente qualunque cosa esattamente cioè, non, non, non ci sono limiti, uno può veramente fare quello che vuole e, ma come mai come sta questa idea qua di aprire questo canale? È nato dal, dal discorso proprio di, di qualcosa che non c'era, detto sinceramente certo. era proprio qualcosa che non... Di avevo... innovarsi sempre, di... Allora, te, la, si annoia le cose, dopo un po' lui si annoia e deve creare qualcosa Poi di così, nuovo, dai, facciamo... è giusto, <ride> eh, beh, è bello, è bello. No, è proprio così, quindi... E ti era venuto fuori così? Mi piace, no, diciamo che secondo me è, un, è qualcosa che ancora, mh, di cui si parla ancora poco ma c'è tanto da dire. Ad esempio, non lo so, cioè, l'obiettivo sarà anche quello di parlare di personalizzazioni strane o divertenti, ad esempio c'è gente che si personalizza il computer spendendo, che ne so, una vagonata di soldi e, oppure la macchina, ad esempio gli adesivi, le luci delle macchine. Cioè, l'obiettivo è parlare di qualcosa sia da un punto di vista divertente, ma anche un pochino dal lato del business. Perché dopo, eh, ci sono, la gente... è giusto far scoprire quanto è bello personalizzare, quanto sia fondamentale personalizzare questo mondo qua, che è, è tutto troppo standard, quindi è giusto anche esatto. creare queste cose qua. È, ed è bello perché, comunque non posso dire che abbiamo fatto una brutta idea, perché... Non lo puoi dire, non diciamo. posso dire, Se non è il non, non puoi dire queste cose qua. E dopo il, il prossimo passo è far vedere a tutto il mondo: tutto, tutto il mondo dai, pensiamo in grande, no. L'obiettivo sarà anche quello di crescere a livello europeo, visto che comunque abbiamo anche vendite in Europa, potenzialmente c'è l'obiettivo di farlo crescere anche a livello europeo. Speriamo, diciamo, il tempo ci darà ragione, vediamo intanto, partiamo dall'Italia e conquistiamo quella, diciamo, Conquite. mettiamo la bandierina sull'Italia. Mettiamo sull la bandiera italiana. Quindi Luca, come rito, sono quasi costretto a darti questa pallina, questa qua, gialla, e darti questa pallina qua e se fai canestro vincerai una come? Beh, ragazzi... <ride> Perché? Ragazzi, conosco il titolare, so che mi potrebbe fare uno sconto. Quindi, Luca, vai prova a lanciarla. Se eh, la manca mi tocca mandarlo. Okay, sennò... ok, se faccio canestro, quindi una cover, se mi sei... raccomando. No! Ma porco cane, no, no, no, no, no! Aspetta, no, an order vero, io l'avevo. Nelle prove l'avevo fatta. Avevo fatto, a, avevo è, fatto è canestro. Vero, eh. È vero. No, è vero, ragazzi. Nelle prove ma lui le ha fatto quindi. Vorrei la mia cover. Beh, gli serve perché. Dei questo è stato un piacere poter intervistare Luca E ragazzi, ci vediamo al prossimo video, alla prossima intervista Rimanete collegati, iscrivetevi e non perdetevi assolutamente dei video Perché ce ne saranno di bellissimi E alla prossima Ciao ragazzi Ciao